Ciao a tutti, bentornati a Bri! Oh yeah Oggi, yeah. oggi facciamo eh, una bevanda ivoriana Che si chiama Nyamakugi Vuol dire Nyamaku è questo Che è zenzero E di l'acqua E si chiama Nyamakugi Nyamakugi di far taglieri per voi e lasciate in frigo fino ad ora. Si può conservare per tre giorni. Con la versione classica, senza ananas, si può conservare anche una settimana. È una bevanda in cosa d'accordo che usiamo per bere durante le feste. Matrimonio, battesimi, eh, tutte le feste, ma si può anche averlo in casa e bere tutti i giorni. Se seguite la nostra ricetta e eh, fatelo in casa, eh, perché c'è un gusto veramente particolare, fateci sapere. Per realizzare questa bevanda ci eh, vuole il Niamaku e Ghi. Zenzero, acqua, ho usato 300 grammi di zenzero e un litro di acqua. Allora, il zenzero si taglia piccolissime così, così, questa taglia perché dobbiamo mettere dentro un frullatore per frullare tutto e i namaku sono delle radici di una pianta che usiamo in costa d'avorio per realizzare questa bevanda di solito levano la buccia ma mi piace conservare la buccia mento e i namaku si può chiamare anche ginger ehm. Ginger e eh, come si chiama? Gem in costa d'agorio. Tagliato 300 grammi di zenzero. Ora vado a frullare. Metto, aggiungo un pochino d'acqua per, per che sia un pochino facile da frullare, perché eh, le radici sono un pochino dure. Oh yeah! yeah. Un po' più ancora d'acqua. Il zenzero che abbiamo frullato. Come si chiama? Abbiamo detto in uh, ivoriano? Yamaku. E dentro c'è anche l'acqua, cioè il... L'ho frullato insieme all'acqua. Che si dice? Yamakughi. Ora dobbiamo tagliare l'ananas. la nasa è già tagliato oh yeah yeah ora devo andare a frullare anche dal naso ora mi metto dentro il frullatore E si Ecco, ho finito. Ora lo mettiamo insieme allo zenzero che è già frullato. metto un pochino d'acqua dentro ancora lì Pare ecco così e lo rimetto qui dentro ecco l'acqua lo zenzero è, che si chiama Nyamaku insieme all'ananas l'ho messo tutti e due insieme Ora che è arrivato il momento del limone. Che devo fare lo spremuto del limone per mischiare tutto insieme. Si taglia il limone e due. Quanti limoni? Ho preso tre limoni, si può prendere anche di più, dipende di. Abbiamo detto busto. 300 grammi di zenzero, un ananas? Ho preso 300 grammi di ananas anche e 300 grammi di zenzero. Ananas pulito era 300 grammi? L'acqua pulito. Ok. E faccio la del limone. Lo zenzero va pulito prima? Bisogna sbucciare qualche radice? L'avevo già detto che no che sì. si può pulire, ma io l'ho fatto con, con la goccia, perché vi piace così. Mischio tutto e aggiungo, aggiungo l'acqua per estrarre il succo la bevanda. Il ghi. Il ghi e vediamo appunto qua. aggiungo l'acqua. un litro e mezzo d'acqua due ok no ho messo un litro meglio un litro poi basta un litro c'è chi lo beve senza zucchero e noi invece lo facciamo con lo zucchero io a me piace um, insomma un pochino con lo zucchero lo metto metterò 150 grammi di zucchero Allora, io ho misurato 150 grammi di zucchero, però il, eh, chi lo vuole più zuccherato, o chi non vuole nemmeno senza eh, zucchero dentro. Dipende da come lo vogliamo. Allora, io metto 150 g di zucchero dentro e chi lo vuole di più lo può aggiungere. Ok? Ho messo 300 g di zenzero, 300 g di ananas già pulito, ho messo 3 limoni e lo zucchero. Ho messo 150 g di zucchero. Lo zucchero si mette a piacere. Poi chi ha qualche rum tipo vaniglia può aggiungere. Infatti, la prima volta che l'ho preso, quando siamo andati anche lì all'aia con gli altri coreani, ognuno aveva un yamaguchi diverso, qualcuno. qualcuno anche al gusto di vaniglia. Allora, continuo. Ora devo passare tutto qui dentro per prendere soltanto la bevanda. Quindi filtriamo. con un colino con un colino hai preparato già un secondo colino sì, per le mie queste sono più fine per levare più roba dentro e questi saranno un pochino grandi i buchi sono un pochino più grandi ecco. quindi farei due passaggi due passaggi già ecco fammelo vedere queste rivolgimelo Questo sono che sennò rimasti e continuo a fettare ecco questo io rimetto tutto questo dentro e ripassare la seconda volta vediamo quante roba è rimasta e queste ora lo rifaccio passare dato questo che filtra per bene perché quell'altro aveva i buchi un pochino grossi ora qualcosa finito con questo allora, con l'ananas dentro bisogna consumare entro tre giorni senza l'ananas si può lasciare anche più una Asaggiamo settimana in frigo assaggiamo <laughs> Buono fresco. Eh, si sente. Sì, si sente. 300 grammi di zenzero, 3 dell'ananas poleto, 150 di zucchero, 3 limone, l'acqua. Okay. Un litro d'acqua. Si chiama? Si chiama nyamaku ki e ora lo mettiamo in frigo libero e sarà pronto per il prossimo, per la prossima Quando festa. Quando è fresca, si vede. Ora lo metto in frigo per entro due ore o un'ora e mezzo è pronto da bere.